Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi, per chi non ci conosce noi siamo Rossella e Alberto Ciao a tutti Questo è un video eh, sulle carte, la lettura angelica delle carte che facciamo settimanalmente Questa lettura è valida dal 3 al 10 di ottobre 2021 Del 10 al 17 dal 10 al 17, cosa ho detto? Dal 10, al è già fatto. <ride> sì, dal 10 al 17 ottobre 2021, utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte dei Viaggiatori Sacri e utilizzeremo anche le carte dello Scopo eh, della Vita. Vediamo un po' cosa gli angeli ci vogliono dire. Eh, a proposito dello scopo della vita utilizziamo una preghiera di protezione prima della lettura delle carte per connetterci con le frequenze angeliche per creare uno spazio sacro armonico e protetto invoco la divina presenza di dio onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di alberto invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù e maria regina città celeste e con amore vero puro e sincero vi chiediamo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni e di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato arcangelo michele vi chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio bea onnipotente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 Ok cari amici del canale, volevo ricordarvi per chi è nuovo potete iscrivervi al nostro canale per ricevere tutte le notifiche sulle letture, sui vari eventi che andremo a fare, eh, vari video per aiutarvi a connettervi con gli angeli, abbiamo pubblicato dei video sulla protezione, l'importanza della protezione psichica, insomma potete trovare tantissime risorse, basta andare nella playlist del canale e leggere tutti i video che sono stati pubblicati. Pubblicati recentemente, ma anche eh, tempo fa, ok? Proprio per aiutarvi a migliorare la vostra connessione con gli angeli. Ok, eh, volevo anche ricordare brevemente e velocemente che il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce è stato spostato, quindi anziché il 16 e il 17 ottobre sarà il 13-14 novembre novembre ok quindi tra un mese ok quindi avrete tutto il tempo di organizzarvi eh, stiamo per pubblicare anche un video di presentazione del corso quindi potete ascoltare e prendere tutte le informazioni necessarie ok procediamo con la lettura andiamo a pescare tre carte va bene allora la prima a proposito di protezione l'arcangelo michele ci sta invitando a proteggerci Ok proteggi te stesso proteggi te stessa le, le energie sono molto molto intense la tua guida interiore è valida è vera ascolta le tue sensazioni ascolta cosa il tuo cuore ti sta dicendo assolutamente ci sarà un esito favorevole quindi manda via le preoccupazioni piuttosto di, um, cerca di puntare sulla protezione, ok? Proteggi i tuoi progetti, non parlare con tutti dei tuoi progetti, eh, parla solo con le persone sincere, con le persone che ti appoggiano e ti sostengono E soprattutto che ti comprendono Perché ci sono persone che ci amano ma non comprendono quello che noi facciamo Qualunque cosa essa sia, qualunque sia il tuo progetto Custodiscilo nel tuo cuore Fai azione, agisci nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa E vedrai che ci sarà un esito favorevole Infatti questa carta parla di trasformazione È bellissima è bellissima trasformazione spicca il volo veramente andiamo a vedere watching clothes ok rilassati un po rilassati un po fai una pausa ok forse pensi troppo forse eh, sei troppo iperattivo iperattiva Magari è meglio fare un po' di centratura, preghiera, meditazione, sono uscite due carte, abbiamo eh, purificazione, assolutamente purificazione e poi abbraccia i tuoi risultati con entusiasmo, va bene? Quindi vedete anche qui le carte nella, nella parte finale eh, parlano di risultati positivi, di un esito favorevole, no? Ok, quindi... E veramente cerchiamo anche di visualizzare il successo di sentire la gioia anche in anticipo delle cose belle che abbiamo adesso e delle cose belle che stanno arrivando perché questo ci consente veramente di vivere una vita più armoniosa, più, veli, più felice parliamo di scopo della vita vediamo cosa, aspettate che qua c'è una carta girata vediamo cosa gli angeli ci vogliono dire ecco questa carta è caduta e si parla di viaggio di viaggio ragazzi assolutamente alle porte ci sarà sicuramente un viaggio per, per molti di voi però questa carta ha anche un altro significato che ha a che vedere con la tecnologia cioè viaggiare anche attraverso la connessione internet come facciamo noi? noi ci troviamo a Londra e siamo qui che comunichiamo con voi in Italia ma anche con tutte le persone che parlano l'italiano e che ci seguono e magari si trovano in giro per il mondo comunicazione quindi assolutamente il tuo scopo nella vita Ah, che a che vedere con la comunicazione, quindi attraverso il web ma anche attraverso la, ehm, come si dice, la comunicazione, potrebbe essere la scrittura di un libro, potrebbe essere eh, fare delle conferenze, è venuto il momento che parli, che porti la tua verità alla luce e yoga, ecco, parla si parlava appunto di meditazione, di centratura, di radicamento, di portare la luce del sé superiore fino al centro della madre terra. Diciamo che un po' la lettura l'ho già fatta, però riprendiamo un po' dall'inizio proteggi te stesso, proteggi te stessa, prega di più, chiedi all'Arcangelo Michele, ai tuoi angeli custodi di aiutarti in questo momento un po' difficile della tua vita, eh, chiedi di proteggerti, di custodirti e quando tu chiedi la protezione la senti la protezione perché le preghiere di protezione con l'Arcangelo Michele hanno veramente il potere di farti sentire al sicuro, di farti uscire dalla paura, di farti uscire dal dubbio, dal senso di colpa, dal timore. Queste preghiere sono liberatorie e quindi... Chiedi aiuto all'Arcangelo Michele, se non sai di cosa sto parlando abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube ma anche sul sito internet connessioneangeliche.com le preghiere di protezione di, personale, di protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione. Sono molto utili anche le meditazioni di radicamento, di purificazione e di liberazione. Le meditazioni hanno veramente il potere di aiutarti a centrarti, a trovare lo spazio spazio nel tuo cuore va bene trovare quel radicamento eh, di cui gli angeli stanno parlando è proprio venuto il momento di ascoltare il tuo cuore perché tu hai quelle sensazioni quelle sensazioni sono vere quelle sensazioni sono la guida divina quelle sensazioni ti stanno dicendo agisci sei nella direzione giusta non aver paura continua così quella persona sì, hai ragione su quella persona quel lavoro assolutamente la risposta la conosci nel tuo cuore, quindi se ti stai domandando, eh, sto sentendo la guida divina in maniera esatta, la risposta è sì, ok? Assolutamente sì. Un esito favorevole nei tuoi progetti, nelle tue... Uh, nel, nel, nel tuo lavoro, nelle amicizie, uh, nelle relazioni, assolutamente tutto si sta allineando nella, nel modo più giusto. È un periodo di grande trasformazione per molti di voi, anime infinite, le energie sono molto potenti in questo periodo, quindi protezione assolutamente, ma sono potenti anche le, le frequenze di luce, quindi assolutamente a, cavalca l'onda. Uh, Accetta questo tuo cambiamento, alle volte i cambiamenti ci spaventano, cioè abbiamo paura di, del cambiamento lavorativo, del cambiamento nella vita, abbiamo paura di cambiare perché eh, preferiamo la vita, eh, vogliamo cambiare ma abbiamo paura del cambiamento, ecco, e invece bisogna ora approfittare di questa trasformazione che sta avvenendo dentro di te, fuori di te, ok? Quindi diciamo che eh, sta nascendo qualcosa di nuovo, quindi eh, veramente rilassati, medita, prega, radicati, goditi il presente, ecco l'Arcangelo Michele sta dicendo godersi il momento presente, se tu hai un presente di pace, di gioia, di armonia, di gratitudine e di felicità, sarai in grado di creare un futuro armonioso. Quindi non aver paura del futuro, mm? ok? Chiedi aiuto laddove non riesci a uscire da questa turbolenza, da queste paure. Tanto è vero che si parla di... Purificazione dell'energia, magari purificazione anche dell'energia dell della propria casa o del proprio ufficio o del proprio negozio, dipende dal tipo di lavoro che fai, dipende eh, quanto tempo trascorri a casa, quanto tra, tempo trascorri in ufficio, ecco, nel luogo in cui stai. Tutto il giorno purifica l'energia, ma purificare l'energia dice l'arcangelo Michele significa anche tagliare le corde con le persone che non vibrano nella tua frequenza perché ti buttano giù, è inutile che predi, fai la protezione, fai il processo di liberazione, ti radichi e poi frequenti le persone che ti rubano l'energia, ti rubano l'entusiasmo, questi sono i vampiri dell'entusiasmo, queste persone non sono adatte a te, sì sto parlando con te, dice l'Arcangelo Michele, lascia andare tutto ciò che ti sta drenando, lascia andare tutto ciò che... lascia andare coloro che non fi si fidano di te, lascia andare coloro che non credono in te. Ci sono persone che ti amano, però credono che il tuo bene sia quello che vogliono loro, quelle persone... Sì, ti amano, ma hanno, in un certo senso sono troppo nell'ego e non comprendono le decisioni che tu hai preso, non comprendono, eh, non comprendono il tuo cammino in questo momento. Quindi amale, benedicile, perdonale, staccati un po' e continua ad andare nella direzione giusta e questo ti porterà più entusiasmo nella tua vita, ok? Capiteranno cose meravigliose, quindi mantieni energie positive e alle porte capiteranno cose giuste per te, perché la guida divina è giusta, perché stai ascoltando la guida divina, lo so è un po' difficile, ma se riuscirai a come dire, a sorpassare questo piccolo passo, tu riuscirai a avere un upgrade, ok? Quindi a crescere nel tuo lavoro, nella vita, eh, come persona, come crescita personale e spirituale. Quindi ci sono viaggi alle porte per alcuni di voi, ok? Quindi assolutamente, se ti stavi chiedendo, ma è giusto quello che ho fatto? È giusto che io... Uh, io mi, mh, mi sono chiesta, è giusto che io sia qui in Inghilterra per migliorare l'inglese, sto facendo la cosa giusta ragazzi, le carte stanno rispondendo a tutti voi ma hanno risposto anche a me, quindi assolutamente sì. Quindi alcuni di voi magari devono cambiare città, paese, nazione, eh, devono fare un'esperienza all'estero o in un'altra città, assolutamente questa è la chiamata della tua anima, però ripeto questa carta può voler dire anche che eh, tu, essendo tu una persona che ama comunicare agli altri la propria visione, la tua anima ti sta chiamando a condividere la, visione, la tua visione agli altri, potresti utilizzare, vedete c'è un uomo al pc, questo riguarda anche la tecnologia, quindi utilizza la tecnologia per portare al mondo la tua visione della vita, della realtà, del lavoro che stai intraprendendo, per esempio potresti essere una psicologa o uno psicologo e magari fare dei video su YouTube potrebbero aiutarti a farti conoscere, a portare dei messaggi di crescita personale per le persone, per aiutare gli altri, questo è solo un esempio, ok? E assolutamente l'anima ti sta chiamando a meditare a entrare nel tuo sacro cuore a meditare di più a radicarti di più eh, qua veramente mi ricorda la meditazione del sé superiore che scende e porta l'energia fino al centro della madre terra incontrando il cuore della madre terra quindi per piacere, per radicarti, è importante che rimani qui presente, esci dalla mente, esci dal caos, perché hai bisogno veramente di ascoltare la guida divina, di ascoltare il tuo sacro cuore e poi agisci in quella direzione e tutto si aprirà davanti a te, ok? Bene, ora tocca ad Alberto. E eh beh, qui ci sono tanti stimoli, devo dire che insomma io queste letture con te le sto facendo da poco più di un anno, se non sbaglio, devo dire che questa volta in particolare percepisco che le energie si sono mosse davvero. Beh, noi stessi ci siamo messi molto in gioco, quindi è normale che quando uno comunque fa delle azioni, l'universo risponde di conseguenza, no? Quando tu cambi le tue abitudini, l'esterno non può non rispondere in qualche modo, magari non il giorno dopo, non la settimana dopo, ma prima o poi. E in effetti, insomma, c'è molto subbuglio, diciamo, positivo ma la prima carta, quella della protezione in effetti già me la immaginavo prima della lettura, a dir la verità perché... e poi tra l'altro la lettura si conclude con lo yoga che comunque è un'altra cosa bellissima ma che richiede sempre la protezione, perché in effetti ci sono persone che hanno fatto yoga ma che dicono signori, attenzione, perché se tu apri i chakra piuttosto che fai posizioni eh, invocazioni, quello che ti pare, senza protezione, senza radicamento buonanotte, to certo. cioè dopo vai a recuperare la persona che è finita sul pianeta ali. tal dei tali. Cioè, quindi facciamo molta attenzione, no? Cioè, non prendiamola in modo troppo allegro, superficiale, come certa New Age, no? Tutto bello, siamo tutti amici. Cioè, idealmente sì, però sempre comunque con le antenne ben dritte, che non significa essere diffidenti, significa essere attenti, essere saggi. Perché comunque... Possono esserci tante cose che non conosciamo, cioè prestiamo comunque attenzione e rimaniamo sempre centrati, no? Quindi proteggi te stesso, giustamente te stesso piuttosto, piuttosto che i tuoi cari, no? C'è una figura che sembra un po' un monaco buddista, no? Con i capelli molto corti, tra l'altro oggi è mercoledì, non a caso, no? Mercurio è legato al Buddha, all'intelligenza, alla comunicazione, no? Ascoltare veramente il proprio corpo le proprie sensazioni anche di pancia, no? quindi eh, proteggere se stessi può significare anche come un po' dicevi anche tu, magari mh, sto parlando con una persona, la pancia mi dice guarda che c'è qualcosa che non va a questa persona, forse non è corretta, glielo comunico, io devo essere fedele prima di tutto a me stesso, meglio dire un no, all'altra persona un sì a se stessi per magari conoscere altri piuttosto che per pieto vivere, per paura di non so che, rimanere lì ma quando sappiamo benissimo dentro di noi che la situazione non va bene no? quindi protezione sempre prima di tutto, è troppo importante dopodiché la tua guida interiore è vera e affidabile quindi anche questo è sempre un messaggio sicuramente che consola perché comunque a volte magari tendiamo a, a mettere in dubbio, no? Magari il plesso solare, piuttosto che il cuore che ci dà delle risposte, magari noi diciamo, ma siamo sicuri di questa cosa? E sì, cioè, mh, sappi che la tua guida è, è corretta, va bene per te, insomma, senza troppe spiegazioni quello che tu senti va bene, quindi non, non essere troppo critico con te stesso... Uh, per carità fai comunque lavoro su di te per avere chiarezza cerca di avere entusiasmo, usa le affermazioni positive fai il movimento con il corpo ma sa sappi che comunque la tua guida è corretta cioè, non, perché il mettere in dubbio in primis proprio noi in stessi sì. verso di noi ma anche magari ascoltando troppo gli altri come si diceva prima uh, è una cosa che ti fa perdere potere personale cioè se ascolti troppo il brusio esterno fai fatica sempre di più a sentire i sussurri appunto del cuore, della pancia però appunto quando ci sono delle sensazioni ben precise che possono essere le farfalle nello stomaco piuttosto che una sensazione di essere avvolti cioè quelle sono cose inequivocabili una cosa che sento io per me è vera basta non c'è bisogno di ulteriori verifiche o di spiegare troppo agli altri no, di essere sulla difensiva per me è così Certo, Gli altri dovranno capire, voglio dire, questo, questo è il rispetto verso se stessi, non è altro, senza trattare male, senza rispondere male, sempre con amore e con gentilezza, però alla fine noi facciamo i conti con noi stessi, c'è poco da fare. Carta successiva, un esito favorevole, tranquillo perché comunque il risultato è già scritto, andrà bene, vai tranquillo, è il tempismo divino, chiaramente il tempismo che c'è in alto non è lo stesso che c'è qua però tu vai avanti col lavoro su di te, con le tue cose, sappi che comunque non c'è ragione per preoccuparsi, non creare potenziale superfluo, stai tranquillo, stai nel presente, comunque, come nella preghiera, no, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, ora, per sempre, per l'eternità, tranquillo, cioè, ci pensa Dio, tu fai il tuo, ma poi lascia fare anche l'universo, se no, se vuoi fare tutto tu, eh, Dio cosa ci sta a fare? Tu sei una parte di Dio, non sei Dio. Carta successiva, la trasformazione, no? Con l'araba fenice, cioè, quale animale eh, nella storia, diciamo, nei, nei, nella mitologia, più della Fenice rappresenta la trasformazione, la trasformazione. no? Cioè, l'uccello che... Eh, l'animale che proprio ha l'umiltà, il coraggio di andare proprio in profondità, di rinascere dalle proprie ceneri, no? Sono rinato, la mia vita è cambiata, sono, mi sento nuovo ho un, una nuova modalità di vedere le cose, prima di tutto è un'esperienza individuale, che poi può coinvolgere anche la famiglia, gli amici, ma prima di tutto è una rinascita personale, no? la trasformazione, perché c'è un'azione, c'è sempre un'azione, liberazione, eh, c'è sempre un'azione che ti porta a appunto eh, liberarti da schemi familiari pesanti, da segreti, eh, ti porta a perdonare dei, dei comportamenti però è una cosa che devi far tu perché, eh, ripeto, tanti di noi comunque sono come si può dire eh, delle persone che devono fare da apripista che devono spezzare degli schemi familiari del karma e quindi, e quindi ci vogliono delle azioni come dice anche Jodorowski, la psicomagia no? Cioè, state a te capire qual è lo schema discordante che è stato ripetuto troppe volte nella tua famiglia e che tu Devi abbattere, è un cattivo rapporto col denaro, sono cattive relazioni, eh, una paura strana dell'abbandono. E... Tu hai un compito ben preciso che libera te e gli altri, quindi gli altri saranno grati a te stesso. Tu lo fai per te e per gli altri, quindi coraggio perché questa cosa veramente ti porterà delle nuove opportunità. Carta successiva giustamente ci porta un po' di relax, guardare le nuvole, no? rilassati, c'è una maca, penso che la maca sia la cosa eh, più che mi dà l'idea proprio del de relax, cioè proprio tu ti siedi lì, ti sdrai, non ti alzeresti più probabilmente, perché proprio sei vicino, sei in mezzo alla natura, veramente potresti stare lì una giornata, quindi rilassati, riposa. Ma guardare le nuvole sembra una cavolata, però è un atto estremamente meditativo, e poi, poi guardi in alto, quindi comunque... Cioè sei centrato ma anche sei eh, appunto proiettato verso l'alto, no? C'è un detto che dice guarda quando magari sei depresso non sai cosa fare, guarda in alto, guarda verso i maestri, guarda il cielo, guarda le nuvole, le forme, il sole, eh, la pioggia anche perché la carta successiva porta un tuono, eh, voglio dire la pioggia non è una cosa negativa. Certo. Cioè, noi tra l'altro siamo a Londra, qui piove tutti i giorni, quindi noi siamo anche molto abituati, non ci abbattiamo e usciamo sempre perché comunque non si può rimanere in casa. Quindi un tuono distante clear the air, purifica l'aria. Cioè, magari non piove qui, magari piove a 10 km da qui, ma già lo percepisci: l'aria è diversa. La pioggia purifica, no? c'è anche il sì. livello esoterico, l'elemento acqua è una cosa che porta novità, è una benedizione, no? perché chiaramente la pioggia arriva spesso quando magari c'è troppo secco, c'è troppa aridità, quindi anche dentro di noi l'elemento acqua, il bere, esatto, sì. eh, fare esercizi, immaginare, no? l'acqua che parte dal settimo chakra, fare la doccia, sono son tutti rituali molto purificatori, no? quindi questo... Questo, questo tuono che arriva da lontano significa, significa insomma che c'è qualcosa di diverso in arrivo, no? Eh, il tuono, il dio del tuono, Giove, è un'energia che porta, che porta crescita anche economica, che porta eh, centratura, che porta cose nuove, no? Quindi sicuramente anche questa è una carta estremamente positiva. Abbracciare l'entusiasmo, c'è cioè una figura un po' hippie no? con questo questi fiori, insomma, intorno ai capelli ci sono delle farfalle, altri animali incredibili che rappresentano i miracoli, la fiducia, il cambiamento, la farfalla, cioè, da bruco diventa farfalla, cioè, è una cosa, quello che per gli altri è morte, per lei è rinascita, è una roba incredibile, cioè, le cose non saranno più come prima, cioè, tu sei stato nel bozzolo, il tempo che è occorso, no, può essere una settimana, un mese, come anche l'aquila, no, che va si rifugia, va in alto, sta un periodo da sola e cambia il becco, le unghie, però Cioè tu sai che devi passare attraverso quella cosa lì, non, è un processo irreversibile, non puoi rimanere lì stagnante o addirittura tornare indietro, ah però prima si stava meglio, quando si stava peggio, no, tu hai chiesto un cambiamento, sei andato in meglio, quindi ci sarà qualche momento magari complesso, perché magari affronti dei dolori, magari Fai respirazione profonda, senti delle tensioni, ma fai tranquillo perché tu vai oltre. Quella cosa lì ti porterà veramente ad essere una nuova persona, ad avere una nuova modalità. Magari cambierai il tipo di abbigliamento, frequenterai nuove persone, aprirai uno studio, andrai in una nuova città. Cioè, ti sembrerà di essere completamente una nuova persona, ma come? Prima, boh, mi sentivo insicuro, mi vestivo sempre di un colore, che ne so, facevo sempre le stesse cose, adesso sono qua che mi sento leader, vedo persone nuove ogni giorno, bellissimo, no? C'è cioè, proprio una carta di, di grande felicità, proprio di grande connessione al cielo, no? Dopodiché abbiamo il viaggio, c'è cioè questa figura con le ali, che sta utilizzando un portatile, una scena che vediamo spessissimo magari siamo in un centro commerciale, siamo in un bar qui ci sono tantissime persone da sole che vanno al bar da noi, oddio sei da solo, Mi sembra che sia Ma qui c'è pieno di gente da sola, non c'è paura del giudizio c'è gente che si veste di giallo, c'è gente con capelli allucinanti è tutto bellissimo perché ti senti veramente a casa c'è un'atmosfera molto genuina, no? non ci sono dei retaggi che ci sono purtroppo spesso in Italia, quindi il viaggio sappi che il tuo, il tuo scopo potrebbe avere a che fare col viaggio, prima di tutto tu viaggia comunque dentro di te, cerca di avere occhi nuovi, ma dopodiché insomma esplora, prova a guardare su internet se ti piacerebbe magari andare in un, in un altro posto, perché adesso comunque un minimo si può viaggiare, magari andare negli Stati Uniti non è semplicissimo ora, ma magari fra un mese sarà più facile. Quindi, interessante questa cosa, mm -hmm. poi mi fa, mi fa pensare un po', ma ovviamente è una visione mia, questa persona vestita in modo elegante con le ali, mi vengono in mente i business angels, no? questi termini nuovi, quelle persone che scommettono sulle start-up, su aziende, magari che nessuno si calcola, e uno dice, no, io invece voglio investire in questa cosa, voglio… Uh, al posto di fare le cose che fanno tutti non fatemi far nomi perché adesso tanti cavalcano l'onda di certe aziende con tutto il rispetto magari uno dice no io punto su bubu perché secondo me mamma mia a partire dal volontariato potrà cambiare il mondo quindi cerchiamo anche di fare cose diverse dagli altri quindi uno magari può fare una certa cosa perché in questo momento gli va bene quella roba lì ma se io invece ho un'altra intuizione io faccio altro non devo aver paura di sentirmi da solo poi arriveranno sicuramente altre persone no e speaker perché sicuramente lo scopo potrebbe avere a che fare con le capacità di comunicare come si diceva anche prima di parlare e quindi perché no magari uno da un momento all'altro si potrebbe trovare catapultato magari adesso parlare dal vivo è ancora un momento un po un po particolare però magari davanti al computer noi adesso fra poco assisteremo a un seminario, perché fatta già abbiamo avuto un contatto e parleremo con un importante coach americano, forse l'avevamo già detto, figlio d'arte, con possibilità anche di parlare direttamente per noi, per la nostra vita, per il nostro settore, e quindi sarà una grande crescita, ma mi immagino, magari, faccio per dire, eh, un esempio, questo ci vede, dice, cavolo ma siete molto spigliati, avete mai pensato che anche voi potreste fare public skipping, speaking, mentoring... Cioè io anni fa mi ricordo che spesso mi visualizzavo essere sul palco e mi dava molta certo. gioia avere amici che parlavano altre lingue, una compagnia di persone, uno tutti diversi dall'altro, l'ingegnere, eh, l'infermiera, che ne so, così è, è molto simpatica la cosa, no? Non ci si annoia mai, no, quindi, sì. quindi potrebbe essere molto bello, allora magari uno si fa un, un corso di public speaking perché magari uno è terrorizzato all'idea di parlare davanti alle persone, poi anche lì ci sono le tecniche, magari ti dicono, immaginati che siano tutti in mutande, allora la cosa diventa molto divertente e tu non hai più paura del giudizio. Ma poi si tratta di fare le cose, a me è capitato nella mia vita, a colloqui di lavoro o in azienda, che magari da un momento all'altro mi dicevano, ah oggi ti presenti davanti a 50 persone. Oddio, cosa dico? E poi ci vai e lo fai, ciao, sono Mario, vengo da, sto facendo questo, le persone ti applaudono, ciao, fai parte dell'azienda. È una specie di iniziazione, lo fanno mm. tutti, anche il più timido, non, non c'è nulla di cui aver paura, voglio dire. E infine yoga, come dicevamo prima. Lo yoga comunque è una disciplina sempre molto interessante, sicuramente, perché ci sono le posizioni, quindi comunque eh, il corpo si, si fa stretching no? e questo aiuta anche la mente. Poi anche qui naturalmente ci sono mille tipi di yoga, quindi tu mh, scoprirai quale può essere lo yoga giusto per te. Atta piuttosto che Kundalini, se ti piace saltare, sei movimentato, ti piace mantra. però lo yoga è un'altra grandissima opportunità, sicuramente in primis facendo un corso singolarmente per la propria vita, però anche qui magari uno si rende conto che gli piacerebbe fare il maestro di yoga, assolutamente, mamma mia voglio andare in India a fare il maestro sì, di sì. yoga, ho visto che c'è quel tizio lì bravissimo, vorrei andare da lui. In una vita passata sono stato in India e secondo me ero un, un bravissimo maestro di quel tipo lì di yoga e avevo un sacco di seguito. Volere è potere, cioè lo yoga può essere una bella opportunità, può essere anche un inizio. Magari uno lo fa un mese e poi dice mi rompo le scatole e faccio altro. Però sicuramente lo yoga, come ah, dice sì, la parola... No. E aiuta molto la centratura la, la sincronizzazione degli emisferi no? corpo-mente perché appunto ti metti a fare queste posizioni talvolta molto complesse e pian pianino il corpo diventa sempre più fluido e anche la mente perché man mano che il corpo si espande, tu respiri, fai queste posizioni allucinanti, la mente diventa sempre più sempre più fluida, io veramente ho visto delle persone che a livello di, di corpo di, di posizioni, di movimento erano di una si può dire, una fluidità incredibile ed erano, non a caso, anche persone molto aperte, cioè ci parlavi ed erano persone veramente molto open molto... Mm -hmm. senza tanti retaggi no? quindi il lavoro sul corpo mi viene in mente un paio di giorni fa abbiamo visto un film sul ballo, perché poi qua si parla di yoga, ma con un minimo di flessibilità, si potrebbe parlare anche di tai cidi altre cose ci sono tante discipline simili però il movimento è molto importante le affermazioni positive quel tapping con leftino sui meridiani sono cose che consigliamo perché sbloccano cioè abituiamoci a integrare magari partiamo da una cosa e dopo le espandiamo questo, sì. questo ci, ci aiuta ci aiuta ad essere multidisciplinari a fare più cose nello stesso momento a trascendere anche il momento a andare oltre l'ego sicuramente Assolutamente. Bene, care anime meravigliose, noi abbiamo concluso la nostra lettura, volevamo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele, eh, ci occupiamo di facilitare logo ceiling, una modalità di guarigione che si avvale dell'utilizzo delle parole, delle, aff delle affermazioni positive, eh, Diciamo utilizziamo delle frasi che aiutano a recuperare l'energia vitale per riportarla nel posto più giusto in noi stessi e recuperare il nostro potere uscendo dalla paura, dai sistemi di credenze limitanti, dalle emozioni negative, eh, dai blocchi di cui siamo consci ma anche da quelli che eh, non siamo in grado di comprendere. Quindi assolutamente il logo sealing va a eliminare eh, tutti quei, quei fili, no? che ci bloccano tutte quelle cose, quelle energie bloccanti che ci impediscono di fluire liberamente e di attrarre a noi anche tutto ciò che è in allineamento con la nostra anima per il nostro massimo eh, bene. Eh, ci occupiamo anche di facilitare eh, la guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce e come ho accennato prima il webinar di guarigione è stato rinviato al 13-14 di novembre, se tu vuoi diventare maestro di te stesso, maestra di te stessa, imparare a guarire te stessa, a guarire gli altri, a facilitare la guarigione sugli altri, a riportare maggiore equilibrio nella tua vita a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale. Questo potrebbe essere veramente il seminario giusto per te. Non esitate a contattarci, non abbiate timore, potete farci tutte le domande che volete. Eh, vi aspettiamo. Un bacione ciao, a tutti e alla settimana mille. prossima. E ciao ciao. ciao.